e non solo, che sono sostanzialmente delle esperienze alle quali noi abbiamo partecipato, quindi sono esperienze delle quali abbiamo conoscenza più o meno diretta del loro sviluppo. E, e poi invece nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, faremo dei tavoli di lavoro che eh, come nel caso di Bologna, che è stata la prima, quindi questa diciamo, è la seconda puntata, ehm, sono stati estremamente... In cui musei, tutti i musei hanno dato veramente il proprio punto di vista rispetto a ciò che è rilevante per voi, che è poi il punto di partenza dal quale intendiamo cominciare e dal quale DCI ha inteso cominciare questo processo, che deve appunto partire dall'ascolto sul tema di cosa può essere un sistema museale regionale rispetto ai bisogni degli specifici territori, ehm, a partire dalle vostre esigenze. Vostre prospettive sui diversi temi perché siete molto diversi, sia in quanto musei, eh, che hanno collezioni storiche, di proprio patrimonio, ma anche contesti territoriali, contesti di risorse, di posizione e di fatto di reti esistenti. Siete estremamente diversificati e questo vale all'interno di ogni provincia. E poi tra una provincia e l'altra, quindi, in qualche modo, questo è il disegno complessivo di quella varietà che Luigi in qualche modo sta cercando di uh, svelare eh, di entrare in relazione senza tradirla. Quindi questa è la razza dei tavoli del pomeriggio per cui ci auguriamo che chi di voi davvero può restare resti perché vale la pena, anche perché diciamo questa è l'occasione in cui potete in qualche modo dare davvero una direzione a quello che succederà, quindi portare il vostro punto di vista in questo. Allora, giusto per darvi un'idea, per chi di voi non ci conosce, noi siamo una fondazione che da circa 25 anni lavora sui territori, inizialmente molto a livello solo regionale e internazionale, quindi noi gestiamo anche l'osservatorio culturale del Piemonte, quindi raccogliamo dati statistici sulla banca culturale, sul consumo e anche dati qualitativi e facciamo studi di valutazione anche per comprendere qual è la... All'interno però delle diverse attività che svolgiamo in realtà abbiamo una, soprattutto un'area di ricerca, un'area di formazione e consulenza che lavorano molto proprio sullo sviluppo territoriale a partire dalle risorse culturali. Quindi la nostra espertise negli anni rispetto ai temi di cui tratteremo qui eh, è legata al fatto di aver seguito dei territori quelli che sono processi, in quanto processi sono complessi e in quanto complessi se vogliono essere significativi sono lunghi e questo in qualche modo ci dà un po' una prospettiva. Um, questi sono gli orari che seguiremo adesso, um, vi è ritardo di pochi minuti, cercheremo di finire comunque con puntuali a luna. Eh, tra due e due c'è una pausa pranzo, dove se eh, volete utilizzare la caffetteria del museo c'è uno sconto per chi partecipa a questo evento, 10% di sconto su singole portate, però insomma, basta che diciamo che siete di questo percorso, comunque vi preghiamo di stare vicini perché poi alle 2 puntuali ricominceremo se i tavoli del pomeriggio. Eh, ora con questa piccola introduzione che cercheremo di fare cerchiamo di raccontarvi un po' quello che, eh, alcuni elementi che secondo me sono caratteristici e interessanti di rete e sistemi. Eh, non vi raccontiamo una tassonomia possibile di cosa vuol dire essere rete e essere sistema, quindi non è una trattazione sistematica eh, delle diverse sfumature e possibilità con cui si interpreta una rete o un sistema a livello territoriale, ma più che altro degli spunti rispetto alle opportunità che genera eh, per i territori. Tra l'altro io sono contentissima di essere qua, quando tornavo da 15 so, anni, quando avevo fatto un lavoro per il sistema museo della provincia di Modena, quando ce l'avevamo. Ed era stata molto interessante perché all'interno della provincia sono nate già delle, delle, delle esperienze di rete sistema un po' in tutta Italia. Quindi, questo è uno dei temi: non sono una cosa nuova, come vi avrà detto il dottor Lombroni. Immagino l'intervento di prima: quindi, le rete sistemi non sono una cosa che ci siamo inventati adesso, da almeno vent'anni se non di più, i territori hanno provato a mettere insieme le risorse dei soggetti per farli lavorare insieme, per efficientare in qualche modo le risorse e anche per farli crescere. Eh, adesso siamo un po' in un momento un po' diverso probabilmente di queste reti di sistemi, perché fare rete vent'anni fa aveva a che vedere anche con un approccio dal punto di vista istituzionale molto verticale, molto mutante, come si dice, che oggi è in qualche modo anche superato dai cambiamenti sociali che avvengono anche a livello istituzionale. Quindi noi ci troviamo un po' in questa fase in cui siamo all'interno di istituzioni che hanno delle loro gerarchie, procedure, prassi e quindi in qualche modo anche dei dialoghi interistituzionali per livelli, ma cerchiamo di operare in una forma più orizzontale, che non è scontata, non fa parte del nostro, della nostra cassetta degli attrezzi naturali, perché soprattutto chi opera da un po' di anni sa che non è questo naturalmente che avviene. E, e quindi diciamo questa è la razza di quello che arrivo un po' a raccontarvi di cui ci alterneremo io e le nostre eh, diciamo che la prima opportunità del lavorare eh, in rete e eh, del creare dei propri sistemi poi diciamo come parte evoluta rispetto ad una rete ha a che vedere ovviamente con l'efficientamento delle risorse quindi le più grandi esperienze che ci sono Italia e non solo, ovviamente sono eh, esperienze che tendono a lavorare con reti omogenee, perché strutture di tipo omogeneo, come le biblioteche, come in questo caso questa biblioteca di Trento ehm, sono ovviamente eh, filiere in cui la produzione è molto omogenea, cioè a tutte le biblioteche, indipendentemente dalla loro natura, dalla natura delle loro collezioni, condividono una serie di problemi di base che hanno a che vedere con la categorazione, che hanno che vedere conservazione, con l'acquisizione, con la messa a disposizione in procedure relativamente standardizzabili in qualche modo. Quindi sono stati i primi ad essere messi in rete, ovviamente, con lo scopo di efficientare i prodotti di più. Quello che è successo, e eh, vi parlo in questo caso di eh, Fondazione per Leggere della provincia eh, occidentale, da sud a nord di, di Milano, per esempio, che hanno cominciato, come alcune reti effettivamente, a mettere insieme delle azioni delle parti di attività, eh, ovviamente quelle più tecniche, quindi in qualche modo, ma quello che è successo è che hanno finito in qualche modo con lo sviluppare aree che erano completamente imprevedibili vent'anni fa, quando hanno cominciato a fare i sistemi bibliotecari, che sono <coughs> aree che hanno soprattutto a che vedere invece con lo sviluppo, cioè con il raggiungimento di tutto quello che non è la somma dei singoli, ma molto di più, cioè che va oltre, diciamo la somma aritmetica. Quindi, per esempio, quello che fanno oggi, oltre alla formazione, alla comunicazione, eccetera, è raccolta fondi, quindi un fundraising a livello centrale di cui riescono a beneficiare tutti. Eh, progetti speciali di varia natura, lavori specifici su segmenti di pubblico difficilmente raggiungibili, tutto quello che è promozione della lettura, tutto quello che è, è lavorare con gli docenti. Quello che è ovviamente lavorare con quelle fette di popolazione, quelle parti della popolazione che sono di norma difficili da raggiungere. E per non parlare del fatto che in qualche modo sono diventati capaci di rappresentarsi anche rispetto ad altri enti e altri sistemi. Uno degli esempi che è venuto molto fuori a Bologna e che immaginiamo, cioè sappiamo essere un tema non certo soltanto dell'Emilia Romana, ma è un tema caldissimo anche a livello nazionale, è quello della relazione col sistema. Quindi questa capacità di interlocuzione che da simboli mai potreste avere o che qualche fortunato riesce ad avere su piccoli contesti, con piccoli, con piccoli aggiustamenti, è un tipo di interlocuzione che può esistere solo a livello di sistema. Quindi questa è, diciamo, una delle opportunità che questo sistema è, potrebbe generare. Ehm, anche per collaborare per diventare comunitario. che però abbiamo visto succedere su un progetto come Nati per Leggere, che conoscete tutti, che è un progetto di respiro nazionale, di libera adesione, che è stato in qualche modo sviluppato in modo più o e intensivo, che promuovere la lettura nei bambini nella fascia 0-6. Questo progetto, per esempio, laddove è stato sposato a livello di rete. O di sistema, in questo caso vi parlo di quello piemontese perché Piemonte è stato particolarmente attivo perché è molto sostenuto sia a livello regionale che a livello di fondazioni bancarie, la compagnia di San Paolo ha appoggiato moltissimo il processo e quindi l'ha finanziato attivando progetti di questo genere sul territorio, quello che è successo dopo vent'anni è che nessuno si era preoccupato francamente di sapere qual è stato l'impatto sull'effettiva aumento della lettura. Ma, diciamo, ce ne siamo accorti si, si, e in qualche modo si è capito che si stava capitalizzando un'enormità di esperienza dal punto di vista proprio dei, dei processi, delle procedure, dei contenuti, dei formati, delle modalità che era diventato qualcosa di grosso. Quindi la prima cosa è stato che mettiamo tutti insieme e capiamo tutte le biblioteche che hanno fatto un atto per leggere prima o poi. Cosa hanno fatto insieme? Per capire insieme come sviluppare degli indicatori di valutazione che fossero però delle biblioteche, non della regione. Eh, quindi indicatori che rappresentassero le reali misure e necessità di, di chi era parte di questa rete. Ma in più eh, nel diciamo, sviluppare questa parte della, degli indicatori di valutazione ovviamente hanno fatto la loro migliore per sviluppare la valutazione. Cioè e si sono trasformati in una comunità di pratica, hanno cominciato a mettere in comune tutte le cose che, indipendentemente l'uno dall'altro, per i fatti propri, con la propria creatività, le proprie risorse, il proprio bibliotecario appassionato di quella cosa lì o la propria associazione di riferimento sul territorio, non avevano sviluppato. E questa è diventata tutta una comunità di apprendimento che ora si trova in cui quello che è, non gli sono stati dati soldi, gli è stata data l'opportunità di incontrarsi periodicamente e crescere insieme su quello che sapevano e volevano fare, in questo caso su un segmento di molto specifico, che è solo un pezzettino delle cose che fa la biblioteca, ovviamente. Però lo stesso potrebbe avere un sistema museale. Questo è il lavoro che era stato fatto. Eh, ovviamente anche la collaborazione tra musei e uno stesso territorio, quello che è quella che è più terrestre, più vicina, eh, è una delle opportunità che si potrebbero sviluppare. Ma non devo puntare a questa... Il... Io sono Emma Benagasca. Eh, questo caso studio che vi portiamo è molto rappresentativo perché l'abbiamo seguito da vicino a un progetto che si chiama Valore Museo di cui vi racconteremo poi un pochino più avanti. E in realtà riguarda il studio sistema museale del paese Valdensa, cioè mh, tutta quell'area territoriale che ruota attorno al Museo di canale il territorio è molto vasto perché sono 11 comuni con 21 musei di differenti estrazioni sia dal punto di vista dei contenuti ma sia anche dal punto di vista proprio della gestione musei privati, musei ecclesiastici, musei gestiti dall'amministrazione quindi hanno fatto, il lavoro che è stato fatto è stato grossissimo è proprio come messa in rete dei musei e creazione di un sistema museale è stato creato due anni fa, ha eh, dei servizi che sono utilizzati appunto al sistema, l'abilitazione, piuttosto che tutta la dimensione scientifica, eh, che è stata proprio strutturata a livello centrale, attivando anche nuove figure che si occupassero di questo. Il, quello che è stato creato, eh, oltre al... proprio alla... alla anche comunicazione del sistema stesso e un itinerario che viene proprio promosso come tale attraverso la credenziale del pellegrino culturale che si rifà un po' all'idea del passaporto culturale del cammino di Santiago. Quindi eh, un forte anche, una forte immagine turistica proprio perché eh, questa zona è, non è chiaramente a livello della Toscana la zona Tusi tu sì, in cui le persone vanno Comunque può essere un, un itinerario alternativo eh, che riguarda turisti ma riguarda anche tantissimo le comunità di residenti o quel turismo di prossimità, cioè dei comuni che limitrofi, eh, che quindi eh, vogliono desiderano visitare i musei, ma devono anche essere fidelizzati in esperienze, in eventi e quindi è proprio questo che il sistema museale. Può da, eh, strutturare, eh, mirando anche a poi a capire chi è in effetti questo visitatore eh, che visita questo sistema museale attraverso un sistema di analisi che è stato strutturato proprio a livello centrale, congiuntamente alla bigliettazione. Al momento della, della creazione del biglietto, al turista viene chiesto attraverso un QR code specifico. Vengono fatte tre domande. Da dove vieni, quante notti ti fermi sul territorio e poi la dimensione della visita con chi viaggi? Voi sapete meglio di me come poi a livello di statistiche culturali già solo il fatto di poter avere questi tre dati è un, un elemento fondamentale perché ci aiuta non solo a capire la provenienza, ma a ricostruire l'itinerario di visita sul territorio che per un sistema museale, in un territorio di questo tipo è assolutamente fondamentale. Il, il sistema museale sta lavorando anche tantissimo proprio all'immagine all che il sistema stesso vuole dare al suo territorio. Eh, un sistema che, eh, che ha chiaramente le sue collezioni, ha i suoi contenuti ma vuole aprire Vuole aprirsi anche al, a un grande pubblico, se vogliamo, il pubblico delle famiglie. Ecco che è nata l'evento eh, eh, a caccia di musei, cioè una caccia al tesoro in cui bisogna andare a cercare eh, nel giro di una giornata all'interno dei singoli musei degli elementi di interesse che poi vi portano ad avere un premio. Eh, è un sistema che è indirizzato anche a... Eh, Fortemente interessato all'arte, in questo caso contemporanea. L'evento Mude Studi Aperti, in cui venivano invitati degli artisti a esporre all'interno dei musei con dei fili conduttori tematici eh, unici, piuttosto che esperienze da vivere, in questo caso esperienze enogastronomiche, come l'evento Tasting Mude è stato in realtà un evento nato in un modo molto particolare e abbastanza, credo, inusuale. Eh, la, la, la direttrice del, del museo si è inventata la cena dei musei. Tutti i musei si sono ritrovati a cena insieme a dei giovani professionisti culturali che presentavano delle idee da offrire al sistema museale e hanno votato l'idea che piaceva loro di più. Ha vinto l'idea Tasting model. Eh, si può visitare, si possono visitare alcuni musei del Mooder, sorseggiando del vino che ha dei legami specifici con le opere esposte e con una visita guidata fortemente di taglio proprio esperienziale perché è questo direi che, che il museo vuole, vuole comunicare. Eh, parliamo di pubblico, eh, la, la prossima opportunità sfida che, abbiamo, che vogliamo portare Lavorare su obiettivi strategici proprio di pubblico, come nel caso per esempio dell'Aboramento Musei. Sì, l'Aboramento Musei è una, in realtà un'associazione nata a Torino più di vent'anni fa, che ha, eh, inizialmente aveva appunto l'obiettivo di creare un sistema di fidelizzazione delle persone, a degli abitanti della regione. Quindi la logica non era tanto inizialmente turistica, c'era anche una carta per il però l'abbonamento dà libero accesso a tutti i musei aderenti all'interno della regione. E' cominciata, come dice il nome dell'associazione che era Torino, Città Capitale, cioè, cioè, era molto piccola, l'ho avuto da qualche moscop, una parola inglese non ho faccio più prometto, dell'azione. Dell In realtà è andata allargandosi. Sostanzialmente i musei rinunciano a una parte dei propri introiti, accettando di dare una far entrare in gresso tutto sostanzialmente le persone e grazie a questo sistema. Con questo sistema che inizialmente era proprio una carta, cioè non ti leggevano neanche il codice a barre, era proprio una cosa e che è andata sviluppandosi enormemente, la Musei Museo oggi ha 130.000 abbonati eh, che frequentano tanto i musei. La logica era quella di portare dentro i musei più piccoli ed è su quello che è stato di maggior successo perché ovviamente che erano già quelli grandi, quindi tutti andavano a vedere, che è il problema tipico di quello che si che deve combinare le esigenze di grandi trattori e piccoli musei, che di per sé non hanno la capacità attrattiva, neanche comparivano sulla mappa. Noi, per i veritati dell'agglomamento, abbiamo fatto delle analisi sui, sugli abbonati, quindi su quelli che avevano una carta, e in realtà quello che abbiamo, abbiamo scoperto che è che il valore per loro di andarci cioè quanti erano andati a vedere, al di là dei numeri che noi vedevamo nelle statistiche, perché questo è punto Di vista dell'analisi, una miniera dei dati, cioè incredibile che ti fa capire come si muovono le persone che questi hanno i circuiti del contemporaneo, quelli del locale, eccetera. Quindi, e anche quindi adottare strumenti di marketing di comunicazione mirati per quei pubblici e per spingerli a fare cose diverse. Con quell'idea, diciamo che un marketing un po' raffinato e non schiavo, che non fa fare alla gente quello che la gente vuole, ma spinge le persone a fare qualcosa di più. Di diverso, eccetera, tutto perché c'erano questi dati, diversamente non si sarebbe potuto fare. E una delle cose interessanti che loro dicevano era proprio cioè, la libertà di prendersi il rischio di andare a vedere delle cose che mai si sarebbero viste. Perché sinceramente, cioè, non ti viene in mente di andare a vedere il museo del fungo, magari, e invece è così: perché sei su quel territorio, sai che c'è e già pagato, diciamo, fa parte di quella cosa lì, insieme ad un'infinità di altre iniziative, incluso quelle che fanno oggi. Questo era uno strumento pensato per, eh, ovviamente poi sostenuto dalle comunità, dagli istituzionali, eccetera, però come vedete non si tratta sempre di istituzionali, nate dalla volontà di territoriale di un qualche livello, mm. si tratta anche di, diciamo, di opportunità nate dalla collaborazione a volte perché un privato, un segno privato, eh, portava dentro eh, nel territorio un'istanza e, e diceva proviamo a lavorarci insieme e insieme ha ottenuto. Perché, di fatto, il numero di visitatori, non soltanto il numero di abbonati, ma in assoluto il numero di visitatori dei musei del Piemonte ne è cresciuto enormemente nell'arco dei 20 anni, anche più che altrove, per dove c'erano i dati non controllati, forse non banalissimo. e oggi invece stanno lavorando al sviluppo di progetti specifici attraverso i loro musei per avvicinare parti di popolazione che invece nei musei non ci vanno, perché sono sostanzialmente. Intercettato persone che nei musei già ci andavano, semplicemente facendoci andare di più e facendole andare in cose un po' diverse, che non è poco. Ma dopo vent'anni ha detto: proviamo ad alzare la particella e ora allora si stanno dedicando anche a altri progetti. Uno di questi altri progetti è il proprio il progetto Antima Cultura, che ha l'obiettivo di mettere in rete dei musei. Con, eh, che hanno come comune obiettivo quello di coinvolgere le famiglie, ma non famiglie qualunque, famiglie con bambini molto piccoli, nello specifico dagli 0 ai 3 anni. Questo progetto è un progetto molto complesso di rete, che nasce in realtà nel 2013, grazie all'intuizione di una fondazione, quella Fondazione Medicina Misura di Nonna, che è una fondazione che eh, si occupa diciamo, di eh, percorsi artistici in, negli ospedali, infatti, nasce dall'Ospedale Sant'Anna e ha come obiettivo quello di dare ai bambini appena nati il benvenuto culturale all'interno dei musei. Come? Eh, si inventa un passaporto culturale eh, che viene dato ai bambini quando nascono, insieme al quaderno bianco, che è quello dove vengono segnate le vaccinazioni. E con questo passaporto culturale il bambino può entrare gratuitamente in museo assieme a due suoi caregivers, caregivers, cioè i progenitori, i nonni, i amici, due persone che si prendono cura di lui. Eh, noi abbiamo partecipato a questo progetto, siamo stati tra i promotori. Che è stato, ha preso diciamo, un forte avvio quando è stato finanziato da un bando della compagnia di San Paolo. Il primo bando. Abbiamo, ci siamo immaginati di estendere questa sensibilità e di creare una comunità di pratica di musei che avevano come obiettivo proprio quello di coinvolgere il pubblico partendo da un processo di ascolto dei musei e delle famiglie, cioè da un lato i musei cercando di capire cosa potevano in effetti offrire per delle famiglie con bambini molto piccoli, dall'altro lato le famiglie per cercare di capire quali bisogni e quali necessità avevano per essere portati i musei. I musei sono stati scelti attraverso una call, eh, ne sceglievamo 15, hanno aderito se non erano una sessantina eh, all'interno del territorio piemontese, poi sono stati scelti per rappresentatività geografica, secondo altri parametri, per farvi capire avevamo in realtà dei musei diversissimi da museo del cinema. Che noi conosciamo anche per esempio il Giardino d'Europa che è un, un museo in realtà a cielo aperto che ha quindi tutt'altre esigenze eh, ma anche tutt'altri obiettivi di pubblico, ha beni culturali eh, in periferia come per esempio il Castello di Miradoro che in realtà ha un'ora da Torino, eh, un museo che su, attinge sul pubblico proprio dal territorio circostante tutti questi musei avevano come finalità comune quella di lavorare come famiglie. Il nostro obiettivo era quello di gettare un seme, una sensibilità, eh, proprio per questo pubblico. Eh, sono stati creati una output, eh, due di questi sono i manifesti, perché attraverso il processo di ascolto abbiamo realizzato dei manifesti del, dei musei e il manifesto delle famiglie che viaggiano di pari passo con un'immagine coordinata, dinanti con la cultura. Quando una famiglia entra in museo si trova il manifesto, eh, che è esattamente questo qua, eh, che dà il benvenuto alle famiglie e eh, esprime la sua volontà di accoglierli nel migliore dei modi, con un sorriso, attraverso servizi dedicati alle famiglie, dallo scaldero di Verona ma è sinonimo proprio di una sensibilità verso questo pubblico. L'output fondamentale di questo percorso è stato proprio il processo, il processo con cui abbiamo costruito il progetto. Non mi nascondo che parecchie realtà territoriali stanno chiedendo come potrebbero aderire al progetto, e la difficoltà è proprio nella, nel cercare di strutturare questa processualità che è stata... Molto complessa proprio perché ha coinvolto molti musei e dall'altro lato anche il, il target delle famiglie. Chiudo eh, dicendo che il più importante diciamo album di questa processualità è stata la checklist, cioè una, una lista vera e propria di 18 indicatori che abbiamo strutturato con i musei. Che serve proprio per l'inclusione di altri musei all'interno di questo progetto. Perché, Torino Musei, di cui si parlava prima, lancia una call più o meno ogni sei mesi chiedendo ai musei piemontesi di aderire a questa processualità. Come avviene l'adesione, i musei si auto-identificano e autovalutano la propria struttura, le proprie capacità, i propri servizi all'interno di questa checklist. Eh, chiaramente il processo non, è, non vuole bloccare alcuni musei dell'adesione, ma anzi è un processo proprio volto all'inclusione. Siamo partiti in 15 musei, adesso i musei in anno e mezzo sono diventati 38, quindi è un risultato che va ben sperato. Eh, dal punto di vista del, del pubblico, un altro progetto di cui vi parleremo quindi, che riguarda soprattutto gli adolescenti. Sì, sì. questo sì. è ancora una volta un progetto non istituzionale, eh, nel senso che nasce dal lavoro regionale ma è stato attivato da un'associazione. Eh, formato da questo gruppo di professionisti che di fatto stavano già facendo diciamo, l'animazione e la valutazione dei teatri da provincia, da quindi molti piccoli musei sparsi su un territorio più rurale, e in questo momento anche un territorio molto diciamo, anche compromesso dal punto di vista naturalistico, per la SILEL, quindi anche dal punto di vista paesaggistico. Loro hanno cominciato a lavorare eh, con gli adolescenti, quindi rendendosi conto ovviamente che questo fosse il pubblico che cioè, tutti lamentavano la sua assenza, ovunque, che era in ogni parte del Regno, perché così è, e, eh, hanno sviluppato un sistema in qualche modo di attivazione di questi giovani con l'obiettivo specifico di portare gli adolescenti del territorio a conoscere il loro patrimonio. Perché era proprio il pezzo che mancava completamente, quindi anche quelli che quando andavano in vacanza. poi. E, tra l'altro, per, per disegnarlo, interessante che loro si sono anche basati sui risultati della ricerca, che hanno fatto qua sui di Modern, appunto, che erano stati anche molto generativi per altre cose. Una specie di sistema di gioco-premialità che in qualche modo li porta dentro i musei e che eh, si è poi evoluto in un altro progetto che hanno sviluppato, questa volta davvero per tutti i musei della provincia, eh, della, scusate, della... Puglia, eh, che adesso stanno andando nella direzione più dell'alternanza scuola-lavoro, cioè nello strutturare una piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro. Sostanzialmente gli adolescenti vengono, entrano in museo e decidono di sviluppare insieme al museo una qualità di comunicazione, piuttosto che un evento, piuttosto che qualunque cosa che in qualche modo aiuti a mediare dal loro punto di vista i contenuti del museo. Quindi al museo resta qualcosa. A loro anche resta molto, e questo è, siccome questo è il meccanismo dell'alternanza dell scuola-lavoro, hanno pensato di trasferire questo meccanismo anche proprio in una relazione strutturata con le scuole, che è molto difficile da avere, tutti, sia per le scuole che non sono così attrezzate a considerare musei come degli interlocutori per la Che dà gli strumenti anche proprio amministrativi, perché ci sono una serie di formalità da disbrigare, ma anche invece contenutistici che aiutano i musei a capire come usare al meglio questi ragazzi perché l'esperienza sia proficua per, per entrambe le parti. Um, un altro progetto interessante, non regionale, ma ancora una volta nato con una fondazione bancaria, è il Museo, che abbiamo seguito. Valore Museo è nato dalla volontà della Fondazione Castelli di Sfacco di Firenze di investire proprio sui musei e sulle competenze dei giovani toscani. È stato portato avanti in due annualità Fondazione di era coinvolta perché nello specifico io e Alessandro eravamo proprio i tutor dei musei durante questo percorso. E sì, l'obiettivo di Valore Museo era quello di portare competenze all'interno dei eh, musei stessi. Come sapete, la Fondazione opera su tre province differenti, che sono Arezzo, Grosseto e Firenze, per cui è stato aperto un bando su due fronti, uno un bando musei e l'altro un bando professionisti, eh, e diciamo richiamava l'attenzione quei musei che volevano proprio mettersi in gioco su particolari tematiche. Nello specifico i temi di valore museo che sono stati scelti erano analisi del pubblico, lo sviluppo di progetti di comunicazione e l'implementazione di percorsi di fundraising. Abbiamo lavorato con loro anche sin sì, dalle prime fasi proprio anche di scelta di, dei giovani e dei musei aderenti al progetto che si sarebbero uniti a lavorare in coppie. Il giovane fa il museo e il museo a sua volta priva Porte, non solo fisicamente ma anche in senso metaforico, a nuove competenze. Magari approfondendo quei temi che da sempre sappiamo che sono importanti, ma nelle forze che ci sono deduse e magari molto spesso non c'è l'occasione o l'opportunità di fermarsi e pensarci. Quindi da un lato per il giovane era un elemento di forza perché chiaramente acquisiva nuove competenze, provava ad andare a lavorare in, una, in un istituto culturale come un museo, dall'altro museo si trattava a pensare su determinati temi eh, implementando con il giovane dei progetti che in alcuni casi sono rimasti come eredità anche al termine di, di valore museo. Eh, in altri casi hanno lasciato um, un seme su possibili progetti da sviluppare. Questo perché il giovane lavorava proprio in residenza all'interno del museo, sviluppando all'interno di questa residenza progetti veri e propri. Eh, che vedevano anche la possibilità di confronto e questo è stato fondamentale. Una volta al mese ci si ritrovava in formazione e eh, attraverso dei momenti di tutoraggio individuale eh, in cui il tutor incontrava il museo e il giovane e insieme si affrontavano lo stato di avanzamento del progetto c'erano anche dei tavoli di lavoro tra i musei stessi. E questo credo che sia stato un elemento molto importante per questo processo, la possibilità di innestare nuove competenze ma anche di creare quella che abbiamo chiamato una comunità didattica. di musei che si sono trovati a ragionare insieme su alcune tematiche, eh, fermandosi per mezza giornata mh, a riflettere su particolari temi e questo è stato un un elemento di forte, di forte valore. Eh, alcuni progetti sono, sono andati avanti e stanno camminando con le loro gambe, per esempio la, il giovane professionista, di, in questo caso dello Stilbert, ha creato una collaborazione con l'università in cui i ragazzi stessi dell'università hanno a loro volta implementato dei progetti sulla comunicazione all'interno del museo, quindi non solo producendo delle progettualità ma anche innescando processi virtuosi con gli enti del territorio. Qui alcuni numeri erano 18 i musei coinvolti e i professionisti selezionati per un totale di una serie di progetti inerenti analisi del pubblico, di comunicazione e di percorsi di progettazione. I musei che avevano una natura assolutamente differente, c'erano per esempio gli uffizi, ma anche il sistema museale del paese Valdelsa di cui parlavamo prima, in un un insieme di musei che avevano caratteristiche profondamente diverse, obiettivi diversi anche di pubblico. Un elemento importante di valore è proprio stato anche nella diversità. Il, un altro progetto che, di, vogliamo, di cui vogliamo raccontarvi è in realtà un progetto che è stato abbastanza pionieristico per il momento in cui si è sviluppato.